buongiorno a tutti ben ritrovati a questa rubrica un caffè con ecchio questo voglio parlarvi di un argomento molto molto delicato e estremamente importante per gli esseri umani ehm, devo dire che il mio invito è guardare gli altri miei video anche a riguardo perché in questa rubrica ne parliamo in maniera breve ma molto condensata e quindi sul motore di ricerca basta che digitate EQ demoni poi un altro l'ho fatto sulle possessioni e un altro l'ho fatto sugli spiriti cattivi ecco, già quando vi guardate questi tre avete una bella panoramica se volete proprio mh, fare il massimo, gin ci sono anche dei video che ho fatto sui gin ma oggi parleremo di questo argomento in una maniera estremamente diretta perché veramente, signori, riguarda ognuno di noi. Allora, l'essere umano nel mondo delle energie, nel mondo degli spiriti, è completamente parassitato, diciamo così. Ora vi spiego tutto, eh. è completamente parassitato, un po' come noi consideriamo le pecore, animali di allevamento e le mucche. Ecco, noi così siamo considerati da, dalle forze che vivono su questa terra molto prima di noi. E adesso vi spiego un po' di cose su questo. Anche come iniziare a vedere queste cose veramente e direttamente. Allora... Mm, risulta un po' difficile parlarne, eh? però ce la faremo, sono sicuro che, che ce la faremo. <ride> Dobbiamo partire da capire perché dico l'uomo è parassitato, l'uomo o la donna è uguale, perché dico l'uomo è parassitato da, da demoni? Perché l'essere umano dorme, cioè, l'essere umano non è sveglio al, al proprio corpo energetico, non è sveglio nelle dimensioni sottili, che si chiamano anche mondi interiori. L'essere umano è come se vivesse tutta la vita, a parte la notte quando sogna, è come se vivesse tutta la vita sulla crosta terrestre. <ride> cioè sulla crosta di una percezione della vita, del mondo, punto e basta, senza mai sprofondare nell'energia della vita, ad esempio. Perché se l'uomo si, si svegliasse nei piani sottili a se stesso, e questo si fa solo con l'autoconsapevolezza la che Cresce, cresce, cresce, è come se ti facesse maturare, passo dopo passo. Allora, vi dico, tutte queste potenzialità dell'essere umano, che sono diverse, questi piani accessibili, nella Kabbalah sono le sefirot. Sì, le sefirot sono anche stati di coscienza, sono diverse cose, ma una di queste cose sono gli stati di coscienza, possibili per un essere umano, figlio di Adam. Poi, però, se noi non siamo svegli nei piani in cui ci siamo, ma ci siamo completamente come? Quindi inconsci. Allora, se noi siamo inconsci, non possiamo far altro che subire completamente ogni percezione di quei piani, subire continuamente ogni corrente astrale che passa in quelle zone. Mi seguite? Ecco, frutto di questa incoscienza è il fatto che l'essere umano normalmente, proprio veramente la maggior parte, quasi tutti, l'essere umano nei mondi sottili è completamente schiavo, cioè è completamente dominato e la propria forza vitale, la propria forza, il proprio potere, viene drenato e adesso vi spiego, andiamo subito nella pratica, vi spiego due specifici demoni, Ok? due specifiche qualità Preferisco subito entrare nella pratica in modo che vedete subito e tramite la conoscenza di questi demoni noi possiamo vederli nella nostra vita. Noi possiamo renderci conto da soli della situazione. Allora, vi ho scritto proprio brevissimamente delle cose. Allora, il primo... Allora, permettetemi il termine, io chiamo demoni, va bene? Proprio per indicare che comunque a noi ci sono ostili queste cose. Comunque, noi andiamo ad osservare due tipologie, il di Buk e gli Shedim Adesso è giorno, possiamo pronunciare questi nomi, di sera, di notte, questi nomi non si pronunciano mai, tantomeno il nome diretto proprio dell'entità. Ehm. Um... Partiamo dai Dibuk. Io qua vi ho messo Dibuk Meruat Ra'a. Quindi dovete capire questo. La parola Dibuk ehm, è una parola che è ehm, iddish, credo che deriva dall'ebraico, dall'iddish, perché eh, Devek sarebbe la parola ebraica, Devek. Devek in realtà non è una parola poi così negativa, significa attaccamento, attaccamento, agganciarsi a qualcosa, però dovete capire che addirittura Devekut ad esempio viene usato proprio per indicare l'esperienza mistica dell'attaccamento a Dio, quindi Devekut, e Devek non è di per sé negativa, ecco perché magari vi ho messo proprio, capito, eh, sarebbe l'attaccamento eh, degli spiriti cattivi, capito? dello spirito cattivo, quindi in questa maniera ci capiamo meglio, perché questo è assolutamente un'accezione negativa, ok? Comunque, quindi il d-book ci dà l'idea di attaccamento a che cosa? Ve lo spiego subito. Ascoltatemi con estrema attenzione. Il d-book non è prettamente un demone, o almeno... Non del tutto, perché nella sua, nel suo passato, diciamo così, è stato essere umano. Ora, quello che è successo è che è stato un essere umano estremamente cattivo, estremamente malvagio. Ha compiuto atti di atrocità ma l'ha fatto con un'intenzione così grande e un odio così grande e una distruzione così intensa che durante, diciamo, il processo di purificazione dell'anima quando uno muore questo, questa entità non l'ha neanche iniziato questo processo perché quando uno muore generalmente si ha fatto diverse azioni sbagliate che deve rettificare, capite? Che tu devi rettificare, tu senti che è sbagliato, tu senti di aver sbagliato, tu, tutta questa roba qua, tu passi attraverso tutta una fase di purificazione, che è il gay Geinom, ora poi i cattolici lo chiamano l'inferno, ma non è una roba in cui tu rimani per sempre, ci rimani un po' di tempo perché serve per purificare con il fuoco, L'anima, e quindi avere anche tutti i ricordi dell'anima, che se tu non sei puro, i ricordi dell'anima non ti arrivano. Così in vita adesso, ma anche quando sei morto, è uguale. Se tu non sei puro, passerai a un processo in cui ti purifichi veramente, perché altrimenti l'anima non discende, l'anima no, non ti ricorderai mai di te stesso. Allora che succede? Che mh, queste entità, al momento in cui dovevano appunto discendere nel Gainom e ricordatevi che è un completo passaggio di coscienza per l'anima, per, per, per l'essere che è morto, si ricorda della vita che aveva appena trascorso, eccetera, è come se avesse paura, no? Ecco, generalmente proprio per questa paura queste entità cosa fanno? Fuggono via da questa porta, fuggono via dal loro destino, capito? coagulandosi come entità, appunto, molto malvagie per noi. E i d-book uh, sono completamente, vivono completamente in fuga. Scappano. Tutta la loro vita è una fuga. Fuga da chi e dove scappano. Fuga da chi? Da specifici angeli mandati dal cielo che sono apposta a raccogliere, diciamo così, a volte vengono chiamati raccoglitori. Ora, non mi ha permesso di dire esattamente i nomi, ma angeli con questa specifica funzione di raccogliere queste anime eh, tormentate, ma proprio eh, schiave della terra, <ride> capite? Coglierle e eh, farle andare direttamente nel Gain Home, cioè nel loro destino di purificazione. Quindi è una grande terrore, una grande paura quella che muove queste entità. Mi sono spiegato, il di book è sempre un'entità di grande paura. Dove si rifugiano? Si rifugiano in noi. Si rifugiano nel corpo degli esseri umani. Vuoi? questo ne avevamo già parlato, che le possessioni possono avere vari livelli, ma adesso vi dico un segreto, che... Probabilmente nessuno vi ha mai detto e, e non troverete nemmeno. La maggior parte delle possessioni, e sto parlando almeno di un 95% delle possessioni vere, reali, è fatto dai d-book. Non è fatto da un demone, vero, che si impossessa di un corpo, eccetera. No, è fatto di chi è interessatissimo a impossessarsi del corpo. Eh sì, signori, perché il D-Book ha un, una, sua, una sua visione, un suo scopo, godere dei piaceri del corpo, godere dei piaceri terreni. Si ricorda benissimo, non, è, non avendo iniziato il vero processo di purificazione, è inchiodato, si chiamano anche gli schiavi della terra, è inchiodato completamente alla percezione terrena del corpo che aveva in vita, e cosa succede? Che con una ossessione che non si può neanche immaginare e dall'altro lato una paura, no? Si rifugia dentro al corpo delle persone. E adesso dovete capire questo. Il I d-book sono quelli che ti fanno, allora, in estremis, sono quelli che portano le persone all'alcolismo. Alcol, a essere alcolizzati, a drogarsi continuamente. Perché in questa maniera, è chiaro che drogandosi, alcolizzandosi, siccome proprio la tua percezione è come se si intensifica, no, Di più, allora ovviamente... C'è molto più canale, ma quello che loro vogliono. attenzione a quello che sto dicendo, è provare le esperienze del corpo, fino ad arrivare, se gli è possibile, a una persona abbastanza psicologicamente debole, eccetera, eccetera, che possa, diciamo così, avere una possessione un po' più forte, quasi completa. Quindi sono loro che portano le persone a queste cose. Sono loro che inducono alla pornografia quest'oggi. Inducono la pornografia perché magari la persona sta bene, tutto d'un tratto sente lo stimolo, non sono gli ormoni, sono gli spiriti maligni. I cioè, di book che si è appena avvicinato, ha trovato un canale comunque verso di te, anche se piccolo, non voglio dire che è una possessione del tutto, che inizia a straboccare gli occhi, ma l'abbiamo già visto, le possessioni non sono solo quello. E tu vieni spinto dalla pornografia, eccetera. Oggi va moltissimo la pornografia, lo sapete perché? Perché tutta questa scienza, che non è vera scienza, mi spiego meglio, la vera scienza non esiste. Quello della scienza è un metodo, non è un dogma, non è una religione. Oh, ecco una nuova religione, la scienza. No, no, no. La scienza nasce come meraviglia dell'essere umano che si sveglia perché nasce come metodo scientifico e il metodo scientifico ha diversi parametri molto precisi e tra questi parametri non c'è il dogma, invece la scienza che viene data al popolino, a tutti quanti, è una scienza di dogmi, cioè eh, quasi quelli alla tv dicono se questa cosa è scientifica o non è scientifica, mi sono spiegato, i veri scienziati esistono. Ma chi ha detto loro, applicheranno il metodo scientifico ad ogni cosa nella loro vita, perfino alle emozioni, perfino. Torniamo a noi. Una scienza del genere che ha tolto completamente ogni riferimento spirituale, ogni riferimento magico, ogni riferimento delle energie, ogni riferimento delle entità, ogni riferimento degli spiriti, non ha fatto altro che... Dagli potere, perché le persone, non sapendo queste cose, sono vulnerabili al 100%. Quindi, sì, ogni volta che c'è questa uh, pornografia, è attacco da parte dei di book, non solo. però, ne parliamo tra pochissimo. Di book, sono coloro che ti inducono, quelli che noi, ad esempio, chiamiamo i vizi. Fumare la sigaretta è uno di questi. Uh, chi praticamente fuma la sigaretta dice che è difficile smettere, dice chiedetela a un fumatore, no? È pronto a autoclassificarsi stupido, perdente, eccetera, ma continua a fumare. Perché crea dipendenza, sì, ma Perché? Perché c'è un accordo specifico e i d-book ti creano questa dipendenza. E perché non è che ce ne abbiamo uno intorno. A volte sono a gruppi, eh, ma mh, tu puoi averne anche dieci che sono attorno a te. Ma quello che voglio dire è questo. Il procedimento tecnico di come funziona è questo. Il fumatore è lì che fuma e si sta godendo la sigaretta. Mentre sta fumando non è la volontà del fumatore, è il d-book, è una mini-possessione. Non è uno scherzo, se non vi piace saltate il video, ma quando uno per esempio fuma, è fumatore davvero e fuma, quella è una mini possessione, perché non è vero che la persona vorrebbe fumare, assolutamente, però accetta ovviamente sotto sotto questa cosa, ma è il d che prova il piacere fisico, non lo so, del fumo caldo, della sigaretta, del tabacco, della... ecco. Tutte queste, tutti questi episodi, capito? In cui, per esempio, ora mi viene in mente sempre tutte quelle bruttezze in realtà riguardo al sesso, eccetera, no? Orge sfrenate di qua e di là, eccetera. Sempre dietro c'è qualcosa che vuol godere di queste cose usandoti, capito? E questo qualcosa sono i d-book. Quando nella vostra mente sentite delle vocine strane, che vi dicono. Questo è di solito il è in mani, manifestazione. Di solito i sintomi dei debug sono questi. Quando sentite delle vocine strane che, che vi dicono: ma perché non fai questo? Così è? Eh? Non è che ti dicono fai, dicono perché non fai questo? Oppure per esempio, e eh dai, perché solo una volta, tanto sei libero oppure. Dai, ma perché non seguire questa cosa, perché segui questa cosa che hai detto, no? Per una volta sola, poi, chi se ne frega, non puoi mica essere schiavo di, di questo discorso. Queste voci sono sempre, dai, di book. Non vi spaventate, sono partito dicendovi che gli esseri umani sono completamente schiavi. Quindi accorgersene è il primo vero passo per liberar liberarcene. Se io non ce ne, non ce ne accorgiamo... Eh, siamo sicuri, ecco perché prima, quando ancora queste cose erano più conosciute, anche nel villaggio, nel paese, si andava da chi sapeva vedere gli spiriti, da chi sapeva trattare con gli spiriti, e questi davano ehm, un consiglio, oppure un rituale, oppure de dei rimedi contro gli spiriti, cioè non con la persona, ma contro gli spiriti, e l'attaccamento, eccetera, eccetera, spariva perché le cause sono spirituali. Sia chiaro, signori, non voglio con questo discorso dirvi che tutte le malattie mentali sono sempre, sempre, sempre spirituali, non è così. A volte ci sono veramente eh, dei problemi neurologici, a livello forse fisiologico, Uh, a livello anatomico, quindi assolutamente tutto il campo della psichiatria, eccetera, è valido perché se il medico è veramente saggio, ecco, può aiutare. Alcune malattie non hanno questa causa spirituale, sono già completamente degenerate, cioè sì, ce l'hanno la causa, ma ormai sono degenerate nel fisico, quindi non si può dire con un esorcismo guarisco completamente questa schizofrenia, no, calmiamoci, va bene? Io lascio sempre aperte anche le possibilità, perché per me eh, la medicina è, eh, è sacra, veramente, è sacra, per me la medicina è sacra. Ma, la appunto, questo campo dovrebbe assolutamente studiare anche il mondo degli spiriti, perché molte invece cause, ad esempio di bipolarismo, ma anche di schizofrenia, ma molte cause, molte volte sono cause spirituali. E lì non ci si può fare nulla, voglia prendere medicina, eccetera, eccetera, non ci fai niente. Devi agire sui d-book e purificare completamente la persona da questo. La seconda categoria che andiamo a vedere è questa qua. Gli Shedim. Allora, signori, è un'altra cosa. Gli Shedim sono davvero i demoni di cui tanti parlano non voglio lo vedete sono categorie molto generali non vado nello specifico assolutamente almeno che ancora vado nei nomi ma gli Shedim sono, sono delle entità che non sono state esseri umani e questa è la grande differenza quindi sono delle entità di, di che cosa? Beh, tecnicamente l'essere umano ha i quattro elementi eh, terra, acqua aria, fuoco, loro sono fatti solo dei due alti, fuoco e aria. Sono quelli che nella tradizione araba si chiamano i jinn, naturalmente in questo video parliamo, parliamo di quelli cattivi, perché è un video su questo, e gli shedim come agiscono? Non c'è cosa più semplice, gli shedim agiscono togliendoti energia, cioè loro Rubano l'energia, rubano e, e la prendono. <ride> cioè, e, noi per loro siamo quasi come delle batterie. Ti lasciano in pace per un po' di tempo, dipende. Può essere tre giorni, può essere addirittura una settimana, può essere un giorno. Dipende, dipende dai cicli. Hanno delle loro regole, ma quello che fanno è avvicinarsi alla tua di energia, energia, energia, e... Siccome te tanto sei inconsapevole, completamente inconsapevole di tutto ciò, non hai addestramento percettivo, non hai... Eh, semplicissimamente tolgono, rubano la tua energia, fino a lasciarti ovviamente un po' di energia, perché è quella vitale, quella per vivere. Però volevo dirvi che questo accade ripetutamente, accade a ritmo, ecco, a ritmo. Allora, gli effetti di un attacco da parte degli Shedim, gli effetti sono sentirsi a zero, al tappeto, sentirsi stanchi, sempre, cioè in modo cronico, eh, e anche depressione, tutte queste cose qua che ti appiattiscono, ti appiattiscono l'umore, appiattiscono... perché quando, quando uno ha molta energia, avete visto un bambino pieno di energia, quando uno ha molta energia, ma quando uno ha bassa energia, è anche pessimista, triste, depresso, eccetera. Quindi vedete, sono stato felice di... Ah, poi c'era un'altra categoria, che sono questi qua, i sairim, sairim, ma, uh, sairim, ma uh, questi non ne parliamo adesso, va bene, ve me l'ho messo, non so perché, ma mh, questi sono, sono più considerati, diciamo così, uh, gli spiriti della foresta gli spiriti pelosi, no? proprio dal, dal nome, gli spiriti della foresta e quindi uh, naturali, diremmo, no? che quindi possono essere buoni o cattivi. Non è che sono impietositi perché noi siamo esseri umani, tutto dipende dal rapporto che abbiamo con loro. Quindi avete capito che um, quello che a me mi premeva in questo video farvi capire è la differenza, tra i Dibuk e gli Shedim, gli Shedim, ora vi spiego una cosa, come si fa, perché tanto lo so che poi me lo chiedete, visto che abbiamo capito che tutti siamo bene o male nella stessa barca, come si fa a liberarci, come si fa a eliminarli? come si fa... Eh, allora, carissimi, <ride> Uh, non c'è la bacchetta magica che io vi dico la parolina, la dite e tutto ritorna normale. Il male serve all'essere umano per poterlo superare e proprio superandolo l'essere umano guadagna coscienza e potere. Se nella vostra vita non ci fosse mai stato nemmeno un ostacolo, tutto liscio, adesso sareste completamente dei buoni a niente. Ci sono alcune persone che hanno avuto tantissime esperienze molto forti, ma adesso sono anche degli uomini e delle donne molto forti, capite? Quindi non è che bisogna vedere tutto come una maledizione, quello mai, capito? Però come un equilibrio delle forze sì. Allora vi spiego però, vi, vi do un inizio, va bene, in questo video. Poi magari nel video successivo vi do anche delle tecniche che potete usare, per questo discorso e per iniziare a liberarvi. Però, ve l'ho detto, non dovete aspettare in una bacchetta magica. Per eh, liberarci veramente dai demoni che ci eh, rubano il potere dell'anima, noi dobbiamo crescere, e questa è la più grande difesa, <ride> crescere. Dobbiamo crescere e maturare a livello di consapevolezza, capito? E a quel punto la nostra forza diventa così forte che non si può più ingannarci, capite? Eh, perché se non gli ordate voi il potere, non possono prenderlo da soli. Vi spiego le ultime due cose, che sono un inizio, diciamo così, della soluzione. Allora, le due cose sono queste. Gli Shedim. Allora... Gli Shedim naturalmente si cibano di energia, sì, però un'energia, diciamo così, di un certo tipo. Cioè si cibano di energie basse, energie molto pesanti, energie di questo calibro, di questa frequenza. Quindi per essere liberi dagli Shedim uno deve sviluppare la santità. Quindi, vedete perché vi dico, non c'è la bacchetta ma magica. Santità, che si chiama Kedusha. Attenzione, eh? eh. Nella Kabbalah, ma nella tradizione magica proprio in generale, la parola Santità non ha niente a che fare con quella roba cattolica, eh. Nella, nella, paro nella parola Kedusha. La Kedusha è una forza. <ride> la Kedusha è una forza che più tu... Ti connetti veramente con Dio, ma non con un Dio di qui con Dio, più tu ti connetti col principio divino, tu ti connetti veramente con Dio, capito? Con le tue parole. Con se non sai come fare, ovviamente, la prima cosa da fare è: stanotte ti fermi nella tua stanza, rilassato e di... o rilassata e... e parli con Dio. È la prima cosa da fare: o Dio infinito, tu che sei la realtà, tu che sei tutto, tu che sei il principio di ogni cosa, di ogni tempo, ecco, aiutami a trovare il modo giusto di contattarti, aiutami a trovare il modo giusto di connettermi davvero con te, aiutami a, ecco, questa è la prima cosa da fare se non sapete cosa fare per connettervi a Dio. Ma più voi vi connettete a Dio e più che si sveglia dentro di voi cosa? L'anima, la neshama, l'anima divina. Allora, quindi, eh, però dovete capire questo, che quando davvero nelle vostre pratiche arriva la Kedusha, voi lo sentite perché è una, un, una, una cascata di energia fortissima. Infatti aprirsi alla Kedusha ti ucciderebbe se non sei pronto, se non hai un recipiente pronto. Mm? Però... È importante capire che non c'entra nulla, diciamo così, eh, io sono bravo, allora c'ho so tanta che dusha. non c'entra nulla essere bravo. Significa quanto tu sei connesso a Dio veramente, capito? Connettersi a Dio è un gran potere, è il più grande di tutti, veramente, non è un gran potere, è il più grande di tutti. Non è che connettersi a Dio vuol dire entrare in una religione, non c'entra nulla, anzi, forse entrando in una religione ti ce ne allontani da Dio, capito? E, e connettersi a Dio significa far fluire il potere di Dio in te. E questo accadrà piano piano, non tutto d'un corpo, ovviamente. Ma di, il potere di Dio vero che fluisce tramite le tue cellule si chiama Kedusha, capito? E questa è la santità, va bene? È una vera forza divina. È la forza divina che scorre tramite te, capito? A volte, in alcuni momenti, il corpo trema, vibra quando si raggiungono determinate eh, altezze, diciamo così, della coscienza, capito? È importante questa cosa. Quando parlo di santità non parlo del perbenismo, assolutamente. Vi parlo della vera forza divina. Più voi siete santi e quindi più siete in contatto con Dio in ogni cosa, in ogni cosa e più che gli scedim non possono toccarvi, perché iniziate prima di tutto a essere sotto la protezione divina. Altra cosa, ci sono alcune persone, eh, anche per esempio i bambini, eccetera, che sono sotto la protezione. Quindi, per esempio, protezione della madre, protezione divina, anche, eh, a volte le forze del cielo danno la protezione a una persona, capito? Queste persone non sono vittima degli Shedim, perché sono protetti, va bene? Esistono protezioni, assolutamente. Ehm, però la protezione più grande è proprio questa qua, capito? Cioè, nella vostra vita raggiungere il contatto con Dio praticamente in ogni momento, in ogni azione, capito? Si fa piano piano, però quello, capite, vi permette di essere sempre in contatto con la vostra anima divina e questo potere nessun, capito, nessuno scede, gli scedim non resistono a questo potere, scappano via, capito? Assolutamente, perché non siete più cibo Buono per loro, non vibrate più a, a quell'atmosfera lì, capito? Uh, un altro esempio è l'emanazione dell'amore, ma l'amore è disinteressato, eh? no, amore per un oggetto, amore per un motivo, amore punto e basta. E quando uno ha questa sensazione di amore senza un oggetto, senza uh, un motivo, senza... ecco, e la tiene, la tiene, la tiene, inizia a vibrare. In una maniera da attrarre la Neshamah e quindi potere divino, e quindi gli shedim non si avvicinano neanche. Anche eh, provare molto amore durante la giornata attrae la Neshama, devo dire come frequenza. Va bene quindi? State attenti quando cadete in queste situazioni di energia molto bassa, potere molto basso, cioè, perché effettivamente capito? Um, C'è il modo per difenderci da questo. E i d-book sono diversi ne abbiamo parlato dai d-book non ci si difende con la kedushah. uno può avere tantissima kedushah eccetera eccetera e i d-book ti attaccano lo stesso perché loro non vogliono la tua energia i d-book non, non vogliono che tu eh, appunto dai la, il tuo potere a loro la tua energia a loro loro vogliono l'esperienza corporea loro bramano la carne loro bramano avere esperienza corporea, anche un atto di rabbia in cui ti arrabbi, perdi il controllo. Loro vogliono questo, perché in questa maniera possono entrare, capito? Più perdi il controllo e più che possono entrare. Ripeto, più perdi il controllo e più che possono entrare. Quindi, come si fa a, mh, a, ad avere l'atteggiamento per toglierci dalle balle i d-book? Si chiama... Mh, il quindi questo qui è il santo, questo qui è il giusto. Il giusto, signori, vuol dire equilibrio. Quindi imporre nella propria vita un sano equilibrio. Imporre nella propria vita una anche disciplina, capite? Una disciplina che ti porta ad essere in armonia e in equilibrio con quello che tu fai. Capito cosa voglio dire? Non ti permette queste aperture, ti, non ti permette queste aperture, eh, diciamo, forse un'altra parola chiave è equilibrio. Però non è l'equilibrio che ti viene da fuori. Non è un equilibrio che dici, ok, va tutto bene, sono in equilibrio. No, è un equilibrio voluto. Cioè, voi adesso vi mettete lì e dite, ok, ogni cellula del mio corpo è in pieno equilibrio. Punto. Ti alzi e mantieni il pieno equilibrio. Capito? vai avanti tranquillamente e mantieni la neutralità, a volte infatti si parla di neutralità iniziatica, no? caratteristica e requisito di ogni aspirante mago, per questo motivo, perché nessun d-book ti prende, capito? I d-book ti prendono quando tu uh, hai degli eccessi in qualche maniera, va bene? Così come il vizio, capito? Se io dico no, non, uh, non fumo, oppure no, non bevo, eh punto, rimane no, capite? Passa, no, non apro niente, se invece, e, e, e arriverà la voce magari, cioè se voi non date, capito, al di lo sfogo, questa è la parola, sfogo, mi è venuta, meno male, sono felice, se voi non date lo sfogo ai d-book, loro non potranno cibarsi, non potranno assolutamente provare l'esperienza Uh, di cocibarsi perché ovviamente ci costa comunque energia ma non potranno non potranno far nulla, capito? se voi non gli date lo sfogo e quindi comportarvi in maniera giusta capito? dentro al petto, no? giusto, ogni cosa che io faccio che sia quella giusta, punto. giusta per chi? Giusta per... non è una roba morale questa, nemmeno filosofica deve essere giusta dentro profondità del vostro cuore Lasciate che il cuore vi guidi a, a capire se è giusta o no, capito? Io faccio questa cosa, questo, basta. Se, mh, infatti Infatti, i, i dbook ti spingono a fare una cosa che non è giusta, di solito, perché in quella maniera possono entrare. Va bene, carissimi amici, io ho finito il caffè. No, c'è un altro pochino. Spero di avervi dato una panoramica, lo so che sono argomenti scottanti, molto scottanti, però ve lo ripeto, iniziare ad accorgersene, iniziare a vedere queste cose finalmente è il primo vero passo per iniziare a liberarsene. Nel prossimo video andremo avanti su questo argomento, beserata Hashem, e vi eh, condividerò invece delle tecniche un po' più precise, con cui si può mettere in pratica questi due aspetti, questi due atteggiamenti che assolutamente eh, cacciano via, capito? Ogni tipo di demone, ogni tipo di spirito cattivo eh, che sia entrato nella tua vita. Benedizione a tutti quanti, carissimi, e ci vediamo nel prossimo video.